spiegando ai nostri le persone che sono scasaliche che noi abbiamo questo collegamento è un collegamento logico e naturale, perché abbiamo cominciato qui a Casalento di nuova letteratura ci siamo accorti che non potevamo farlo senza parlare anche di realtà e contemporaneamente non potevamo farlo senza parlare insieme alle altre, alle altre modi di esprimersi che parlano di queste cose che è la una delle più importanti. Allora ecco che perfettamente direi, fratelli giamini tra detto, il Medi Casalec e il Medi e i municisti che si occupa particolare in questa particolare degli stessi temi di cui ci occupiamo noi, civiltà e la mafia. Per cui io passo eh, la parola subito a Marco Ambro, ci parla da 10 presenze. Allora, noi aggiriamo il collega Mare, poi anche adesso oh, con Bello a venire a prima emozione l'anno è partito è da, da momento perché adesso per siamo noi che non sentiamo e ti s chiedo di ricominciare ti parlo? si? Parla? Sì, ok allora, eh, diciamo, questo con me è la sua seconda edizione l'abbiamo dato l'anno scorso con eh, la presentazione di un ad esempio c'è un viaggio in Calabria e alcuni eh, artisti eh, si... si è, si è ma... raccontato un viaggio immaginario nella Calabria e il nostro ospite che Carolino, dove si conosce conosceva facevano il parcavato di Topulare è stato devolvuto all'Associazione Bolle del Marco, eh, che Don Pino Domasi rappresenta. E in questo convegno quest'anno si è abbinato il premio che si chiama Musica contro le mafie, praticamente una canzone che rappresentasse eh, la lotta a portarsi dai mesti, di senso insomma, di dire qualcosa contro questa realtà. Abbiamo vinto appunto il capaposta che noi ringraziamo ma non è anche una menzione speciale eh, gli Ara con il brano Speranza e eh, gli Henry Loman, per l'attività che svolgono ogni anno eh, appunto, con il tutorato per soprattutto. E, qui adesso lascio la parola a un musicista calabrese, come me, Salvatore De Siena del Partito delle Pesanti, che eh, parlerà di un'idea che sta nascendo, che è quella di creare un arcipelago musicale contro le mafie. Proprio quindi, rilasciarli a questo così da qualcuno, la possibilità che noi cerchiamo di svolgere eh, sul campo. Passo la parola al Salvatore del Siena, grazie. Ciao Carlo, sono Salvatore Vincenzo per parte del numero pesante. Ti ricorderai che ci siamo conosciuti al 4-Stanzo in Salvatore in occasione del mio Volevo ringraziare ancora per averci invitato quella volta. E, e quindi in approfitto della tua presenza stamattina eh, per riflettere un attimo e lanciare anche questa idea di cui avevo accennato anche eh, a Marco che l'idea è quella di creare una sorta di coordinamento nazionale dei musicisti che sono impegnati eh, su questo fronte dell'impegno dell sociale e civile contro la mafia innanzitutto ed è un'idea che nasce da una riflessione su due punti. La, diciamo, il primo punto è quello che è eh, di natura, come dire, eh, eh, relativa all'impegno. Ho notato in specie in questi ultimi anni, che tanti musicisti, tanti artisti sono impegnati su diversi fronti, ma come dire, da esterni, non sono cioè, protagonisti se non aggregati di volta in volta a varie altre iniziative che possono essere di Libera o piuttosto che di altre associazioni nazionali che invece, sì, loro hanno in mano una grande, eh, una grande situazione rispetto a questo tipo di impegno. Quindi, diciamo, eh, penso che sia arrivato il momento che i musicisti diventino, come dire, protagonisti di questa, di questa realtà, visto che, di questo impegno, visto che l'impatto lo sono, eh, di volta in volta partecipando e chiudendo manifestazioni, eccetera, eccetera. La seconda riflessione è che, eh, o il secondo punto di questa riflessione, è che, diciamo, dal punto di vista, questo lo accennavo eh, anche l'anno scorso quando abbiamo fatto il primo convegno, sempre in quest'Aula, quest eh, che è di natura più strettamente artistica, se non letteraria. No? La produzione letteraria dei de musicisti e de, degli autori di de musica, di canzoni in Italia è abbastanza causa se non inesistente. Dobbiamo risalire appunto a nostri amici giganti, che hanno fatto un album boicottato abbastanza e, e poi quasi nessuno ha scritto più canzoni. Eh, diciamo mm, canzoni moderne possiamo dire non proprio mm, canzoni moderne che possano comunicare alla, alla gente normale temi civili temi impegnati soprattutto sul fronte dell'antimafia dell penso sia arrivato il momento che, che gli artisti pensino che anche attraverso proprio la letteratura si possa parlare di mafia quindi anche attraverso l'arte si possa parlare eh, di, di mafia non soltanto attraverso le manifestazioni attraverso i concerti no? ecco, questo è il, che cioè che il, i contenuti dell'impegno antimafia della civiltà che noi vogliamo costruire per il futuro entrino a pieno titolo nella, eh, nella storia dei testi delle canzoni che gli artisti italiani eh, andranno a scrivere in futuro e, mh, Praticamente questi due punti possono tradursi in due eh, realtà eh, che sono, secondo me eh, possono marciare insieme. La prima è quella che accennavo dell'arcicologo musicale eh, eh, italiano. Questa è un'iniziativa che faccio fatica però a eh, immaginare come possibile, mh, anche perché purtroppo devo dire la storia culturale dei musicisti italiani, Ahimè, a differenza di quello di magari altri paesi confinanti come la Francia non è di grande eh, esperienza di solidarietà e di capacità di lavorare insieme, non è tutto fatto di divisione, di invidie, di ideologie. Però questa potrebbe essere un'occasione anche per invertire eh, la rotta e eh, provare eh, a, a, a, a sperimentare cioè, un momento di grande solidarietà e di costruzione di interpolto eh, comunitario. Eh, il secondo mh, aspetto di questa uh, idea è quello mh, che riguarda un'iniziativa che appunto voi state già portando avanti insieme al meglio anche che accennava Marco quella di un premio per la canzone civile riprendendo anche una terminologia che è stata usata nel, soprattutto nel teatro e, e questo potrebbe essere un festival un festival della canzone civile un festival della canzone civile che potrebbe essere più o meno itinerante che una volta non, si fa in Calabria, un volta non è in Calabria, più possono altre volta venire a Romania oppure capo ha una sede nazionale eh, fissa eh, però questo festival deve, potrebbe prevedere il coinvolgimento delle scuole quindi ottenere il patrocinio anche eventualmente finanziamenti da parte della eh, ministro della pubblica istruzione potrebbe parlare che l'ingolgimento di giovani che magari eh, scrivono per, eh, questo, su questo tema e delle, anche delle selezioni con dei concerti a livello territoriale, regionale poi una finale, nazionale, ci, sarebbe, ci potrebbe essere un coinvolgimento anche di grandi testimonial diciamo, di, questa, di questa iniziativa e così richiamare l'attenzione nazionale su un tema specifico che potrebbe diventare una eh, novità nel panorama musicale italiano che coniuga le esigenze di impegno civile in, diciamo, in una società che è sempre più disimpegnata, è sempre più... Eh, piena di amici che, a Sanremo e che invece dovrebbe diventare eh, una, una società più integrata e, e di amici forse più valutici sì, ehm, in relazione a questo proprio di chi si per eh, eh, per cosa qui abbiamo delle associazione ehm, quindi è eh, proprio come giornalista eh, calabrese e eh, eh, quindi si realizza anche il di parlare di oggi. Mi sentite? Non sentiamo più l'audio di cataletto. Pronto mi senti? Ecco, adesso ci sentiamo. Se sì. puoi ricominciare il tuo intervento Marco, perché... Allora, volevo dire, noi qui, eh, per riallacciarci a quello che diceva il cantatore riguardo alla musica, abbiamo Danilo anni con l'associazione da sud, Fadilis Sabrete, che si impegna eh, e appunto questo, eh, da ma Salvatore. Eh, proprio stamattina mentre venivo in radio, quindi, mentre venivo in macchina di costava preti che vivono eh, minacciati dall'andrangheta e che non hanno eh, nessuna sforza, non ha nessun aiuto un ragazzo di un blog di eh, cinque anni ehm, soltanto per quello che ho scritto sul suo blog è minacciato dall'andrangheta. Quindi, proprio parlare dell'impegno civile delle persone, quello che dovrebbe essere anche con la musica, passo la parola insomma, a Danilo Chirico. Sì, grazie Marco, grazie a tutti voi di essere qui, voglio salutare... E un pieno tema che però è il loro spirito di associazione. Um, L'altra nasce alcuni mesi sì. fa, 5 anni fa. Come sentite ognuno? Abbiamo dei problemi di ricezione. Anzi, io chiedo a. Chi sta intervenendo adesso, se può ri... Danilo, se può riintervenire di nuovo, perché abbiamo di nuovo perso un attimo. Ci dicono che sono problemi di saturazione di banda, che laggiù qualcuno si attacca evidentemente la banda e, e insomma, si riempie, io non so spiegarvi per quale motivo, ma ogni tanto vi sentiamo saltare con una lingua curiosa che sembra quella dei visitors di una volta. Se, se, se Danilo potesse ricominciare il suo intervento, forse adesso sì. riusciamo a sentirlo. Adesso mi senti? Adesso... Adesso ci sentite. Ci sentite? Ci sentite? Sì, voi sentite noi, sì, adesso sì. Riproviamo. Adesso sì, adesso sì. No, allora ho soltanto salutato te, Gonfino De Mati, i vostri ospiti. E provo a fare un ragionamento, è il ragionamento che abbiamo fatto noi alcuni anni fa quando abbiamo deciso come giornalisti o come, come civili di impegnarci nell'associazione da sud. Un ragionamento che era duplice, cioè da una parte provavamo a ragionare sul fatto che le mafie eh, stanno dentro il potere, stanno dentro la politica, dentro l'economia, dentro le professioni, stanno nel tessuto eh, vivo della società. Dall'altra parte ragionavamo sul fatto che il sud, nella fattispecie la Calabria, che è la terra da dove noi eh, abbiamo iniziato questo percorso, ha una difficoltà eh, molto forte, molto netta a raccontarsi e a farsi a raccontare nella, nel, modo, nel modo giusto, nel modo corretto, nel modo utile secondo, secondo me, perché esiste un ma nei mezzi di informazione perché esiste un problema di ritardo culturale su, su questa agenda, perché esiste un problema di memoria corta, di memoria colpevole di tutta una serie di storie di persone, eh, di diritti di negati, di diritti conquistati che, che andrebbero eh, ricostruite e che invece restano, restano lontane diciamo, della, della consapevolezza delle persone di loro e allora pensavamo che si dovesse reagire in due modi innanzitutto avanti fare un ragionamento sulle mafie, che esso le cose in chiaro scuro, oscuro le cose senza indulgenze senza il falso mito dell'unità che è dalla alla criminalità organizzata perché le mafie stanno del potere vuol dire che non tutto quello che è potere non tutto quello che è politico eccetera eh, va considerato una nella alla criminalità e dall'altro sul fatto facciamo perché era necessario costruire un immaginario nuovo condiviso eh, sulle, sulle mafie che sapesse raccontare veramente in maniera autentica, inedita le persone, le storie, i luoghi, eh, persino i luoghi, i luoghi comuni eh, del, del nostro territorio, provando a ribaltare i concetti di potere, di, di potere, l'impermafia e di antimafia, di norma, approcciando il concetto di pallini e di pari e senza portare l'antimazza non ci sentite. Vi, vi sentiamo però ogni tanto la, il discorso salta, cioè saltano pezzi di parole. Prova, prova, proviamo a continuare. Diciamo che era necessario ribattare i concetti di potere, di del potere, nord, sud, mafia, padri e padrini e poi andano a far uscire l'antimafia eh, dai confini dei dell'antimafia, di mafia questa battaglia una battaglia più popolare e, e, e così e questo è naturalmente il titolo eh, delle persone che ha credito nel mondo delle arti nel mondo dell'attività della cultura che si voleva insegnare questo percorso ci sembra mm. da, la strada la strada migliore Soltanto soltanto alcuni pezzi di parole, io credo solo quasi le vocali in, in certi momenti, è un po' complicato. Eh? Adesso voglio sentire se riusciamo a, a sentirvi per davvero oppure no. Eh, qualcuno mi dice qualcosa su questo? Voi mi sentite? Forte e chiaro così senza problemi. Eh. Noi invece non sentiamo loro. Eh. Sì. Okay. sì. Allora da qua noi non possiamo fare in caro, sì. Eh, magari passiamo la parola a voi così, perché noi adesso mi sentiamo bene. Così almeno il spiegamento riesce ad avere una unilaterabilità. Parliamo noi. Ok, <ride> intervengo io allora su, su, ovviamente, abbiamo capito, alcune cose non le abbiamo capite, sicuramente abbiamo capito il senso di tante cose che sono state dette, sull'impegno che c'è da parte della musica ovviamente a combattere, a fare questa battaglia di civiltà, e del resto è naturale, come si diceva prima, eh, parlare di antimafia, quindi parlare di mafia, significa parlare di corruzione, di, di, di inquinamento, di cementificazione assurda, di droga, cioè di tutti quei temi che la musica affronta, perché sono temi, di disagio, sono le cose che non ci piacciono e che non vanno bene. Gli diamo un nome eh, che, che è mafia, benissimo, ma sarebbero i temi contro i quali gli scrittori e i musicisti e i musicisti che scrivono si scaglierebbero. Qui poi eh, ha un volto così terribile come quello della mafia e quindi ci scagliamo contro con più forza. Eh, ho sentito la proposta prima, per esempio, della, del Festival della Canzone Civile, beh, mi è stato sussurrato qui dall'assessore alla cultura che Casalecchio, per esempio, sarebbe ben disponibile ad ospitarlo. Quindi parliamoci eh, su questi argomenti e su queste iniziative che avete proposto, che ci trovano perfettamente consenzienti e ansiosi di vederle, di vederle realizzate. Riusciamo ad avere un collegamento con voi? Riusciamo a sentire anche la vostra voce? Sì, se lo so se ci sentite... Mi senti Carlo? Per... Non vi sentiamo più. <ride> sentiamo noi noi più. vi sentiamo benissimo. Eh, allora, eh, passo la parola a, a Don Pino De Masi, così commentiamo quello che è stato detto, quello che abbiamo capito e quello che, che immaginiamo. E Don Pino De Masi è un sacerdote, vicario generale della diocesi di Oppito Palmi, oltre che referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, oltre che protagonista di tante esperienze di integrazione e di antimafia e quindi di una parola sola di civiltà in Calabria. a cui passo la parola a ragionare su questi argomenti sì, buongiorno a tutti, ciao Danilo, ciao Marco Ma, eh, come vi è stato detto io vengo da una regione dove diciamo le mafie e l'andrangheta in modo particolare si è accaparrato di tutto anche dei simboli i simboli eh, sono fondamentali e l'andrangheta e le mafie in genere utilizzano la forza dei simboli per attrarre giovani e loro la musica, l'arte l'hanno scoperta prima di noi come al solito sono più organizzati di noi l'hanno scoperta purtroppo prima di noi e l'hanno utilizzata per creare la loro cosiddetta cultura allora credo che l'operazione che si sta tentando in questi ultimi anni di un'antimafia che utilizza eh, la cultura, la creatività, l'arte, la musica sia veramente molto importante e anche qui siccome io sono concreto eh, parto da esperienze precise non solo l'esperienza di cui abbiamo ascoltato poco fa ma in Calabria abbiamo avuto un'esperienza fondamentale recentemente con, eh, organizzata da Libera con il Tour de Modena che hanno girato un po' tutta l'Italia sui terreni confiscati a fare musica, a fare il loro concerto eh, sui terreni confiscati e l'aspetto positivo qual è stato? Che al concerto era pieno di gente e soprattutto è nato poi anche un libro, un libro che si sta divulgando dovunque, dove eh, c'è la testimonianza un po' di tutti quelli e di tutte le persone che hanno potuto godere eh, di questo concerto. Ma anche in Calabria sono ormai eh, tantissimi gli artisti impegnati nel contrasto alle mafie e questo è un modo efficace che secondo me va diritto al cuore e smuove, sta smuovendo i calabresi spesso troppo silenti e rassegnati cioè un modo per dire che anche con poco si può dare un serio contributo alla lotta alle mafie e tanti gruppi sono sorti in Calabria ecco, che stanno lavorando sia nel recupero della memoria storica e delle tradizioni ma in, in chiave eh, proprio, propriamente antimafia eh, guardate io non, eh, non per fare particolarità o... per esempio in quest'estate in tutte le piazze calabresi migliaia di persone e soprattutto giovani andavano ai concerti di Mimmo Cavallaro Mimmo Cavallaro che cosa ha fatto? ha fatto un'operazione molto semplice ha preso insieme ad altri gruppi Mattanza ne possiamo nominare... ha preso appunto ha recuperato e ha riscritto in chiave moderna musicale testi dei tempi andati, filastrocche, e li ha modulati e reinterpretati in chiave antimafia. I Mattanza, per esempio, concludono i propri concerti con una frase lapidaria, dice Un popolo senza storia è come un albero senza radici, è destinato a morire. E loro stessi eh, hanno rimodulato una canzone che mia nonna mi aveva insegnato quando ero bambino Un servo è un, un Cristo è una canzone che l'hanno rimodulata sia in Mattanza ma sia in Mimmo Cavallaro che sta diventando per i giovani l'inno della nuova resistenza di una lotta alla mafia perché c'è questo Gesù Cristo in croce che rivolgendosi al popolano dice vai a farti giustizia tu perché non te la posso fare io e il ritornello uh, di questa canzone dice tu ti lamenti, ma chi ti lamenti? Piglia lo bastone e tira fuori le denti, cioè tu ti lamenti, che cosa ti lamenti? Prendi il bastone e tira fuori i denti, cioè impegnati tu, ecco, a... allora ecco queste sono esperienze che mi sembrano eh, molto importanti e che ci dicono che effettivamente la creatività, la musica, eh, la cultura possono diventare eh, strumento eh, di lotta alle mafie. Non mi era mai capitato, eh, nelle, io sono prete quindi vivo anche in mezzo ai giovani, vado spesso alle loro feste dei 18 anni. Non era mai successo prima che eh, la Tarantella o queste canzoni di Mimo Cavallaro, dei Mattanza de dei Quarta Aumentata fossero la colonna sonora della festa dei 18 anni. Allora credo che i frutti eh, si vedono. Per cui mi sembra importante ecco, continuare su questa strada, dare la possibilità ai giovani e meno giovani di esprimere la loro creatività, anche musicale, in, in questa logica di, di cultura antimafia. Direi che è una cosa È una cosa importantissima e sicuramente molto efficace. Chi conosce la canzone popolare, come quelle che hai citato, sente quanta rabbia e quanta eh, capacità di reagire all'ingiustizia ci sia. Se uniamo quel tipo di cultura ad un altro tipo di cultura, che è quella della musica rock e dell'hip hop, che è quella di denunciare e criticare quello che non funziona e che non ci piace, beh, diventa una cultura di una forza dirompente. Come contro la mafia, per l'integrazione, per salvaguardare la nostra civiltà, quindi una, una, una cultura di civiltà fantastica. Bene, noi adesso eh, qui ci dobbiamo lasciare per un momento, salutiamo i nostri amici del MEI, molti dei quali appunto, io conosco personalmente, Grazie. con i quali collaboro, ci aspettiamo grandi iniziative da loro, siamo pronti ad ospitarne tante, peccato per i problemi di collegamento, faremo meglio la prossima volta. Ci lasciamo per un, un minuto, giusto il tempo di, di cambiare, Vabbè, perché tra poco. Eh, okay. Sentite adesso. Eh, se abbiamo sentito sentite e poi basta. Ok, chiudo allora anche da parte nostra. Ah, benissimo, grazie, <ride> grazie a tutti. E ci rivediamo fra proprio due minuti eh, per parlare di Indrangheta eh, con noi il. Siamo il...